Oggi consiglio molto interessante con un'interpellanza agguerrita della consigliera Antoni in cui si è discusso della Sala delle Baleari. In realtà questa Sala delle Baleari dovrebbe essere in ristrutturazione dal 2012 quando è stata aperta una gara per l'assegnazione dei lavori. Nonostante tutto sono stati assegnati e poi revocati perché c'erano delle irregolarità. La gara è stata ripreparata nel 2013 ma a tuttora non risulta assegnata, quindi sono passati dal 2012 3-4 anni in cui la sala delle Baleari è impraticabile con grave detrimento di tutti gli utenti del Consiglio Comunale ma per tutti i cittadini insomma. E questo mette a nudo una, una forte criticità esistente nel rapporto tra gli uffici tecnici, in particolare l'ufficio gare e l'ufficio lavori pubblici, cioè non sono in grado di star dietro alle, ai lavori che hanno programmato, addirittura ci vogliono 3-4 anni per mandare in porto una gara e i lavori non sono nemmeno ancora iniziati. Poi abbiamo parlato del complesso Piso 81, eh, quello che dura che è stato concepito più di 30 anni fa e ha visto lo stravolgimento del quartiere di, delle piagge e... Ha avuto, è stato caratterizzato da moltissime irregolarità, irregolarità tecniche, un piano in più è stato costruito rispetto al previsto, l'impiantistica non a norma, i collaudi non effettuati e ora c'è una vendita in blocco di questi appartamenti che sono circa 200... 200 appartamenti, quindi coinvolgendo un numero importante di famiglie, con un'operazione che si nasconde dietro un'operazione di tipo cooperativo, però alla fine è un'operazione di speculazione immobiliare bella e buona. Quindi si è, si, è chiesto, si è sottoscritto un ordine del giorno e si è votato eh, che chiede all'amministrazione appunto di vigilare su questo percorso di, di vendita immobiliare. Stato, abbiamo avuto un successo nella presentazione e nell'approvazione di una mozione... Per la rimozione dei, del, dei vincoli di autenticazione sulla rete wireless del comune e la richiesta di ampliamento a tutti i quartieri della città. Questo credo che sia un grande successo in una città che rivendica di essere una città del wifi, della rete, di internet, e quindi una città in cui invece il wifi certe volte non è accessibile in tutti i luoghi e se lo è, lo è accessibile. Con molte difficoltà e ostacoli eh, legati all'autenticazione. Infine si è parlato di pace, una mozione per aderire alla, alla proposta di legge per la costituzione di un Dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta, eh, quindi con un ulteriore finanziamento del, del servizio civile a fini sociali, a fini di difesa della patria e, e quindi anche della costituzione di corpi civili di pace eh, all'estero. E in questo senso noi abbiamo aderito perché è una città che ha una forte sensibilità alla pace e ha anche prodotto un corso di laurea in scienze per la pace non può non aderire a una battaglia di civiltà per il rafforzamento di un servizio civile a scopi sociali.